Buongiorno, in questo breve video vedremo come creare un assistente di prova giusto per capire se il servizio fa il caso vostro. Alla fine del processo avrete un assistente che potrete provare ma che non potrà essere messo in produzione è solamente per capire come funziona. Cliccate su Comincia gratis la tua prova e inserite il vostro indirizzo mail. Il sistema creerà un profilo e vi invierà una mail che vi arriverà dopo qualche minuto. La mail potrebbe essere in inglese, ma cliccate su Sign in in Mr. Call, verrete riportati alla pagina dove potrete finalmente creare il vostro assistente. Vi consigliamo di scegliere Business se avete un'attività perché in questa maniera potrete automaticamente sincronizzare tutti i dati con Google Business. Cerchiamo l'attività... Se viene trovata, possiamo riempire i campi automaticamente e comunque modificarli. Per esempio, potremmo voler cambiare il numero di telefono con il nostro cellulare per questa prova. L'assistente adesso è stato creato. È un assistente di prova che non può ancora essere utilizzato come servizio. Accetta telefonate solamente dal numero che avete inserito in registrazione. Serve giusto a capire come funziona il servizio. Quindi, chiamiamo l'assistente allo 011 09 Buongiorno, sono l'assistente digitale di Mr. Call. Al momento nessun operatore è disponibile. Mi dia la sua richiesta ed eventualmente il suo nome. Un operatore la richiamerà il prima possibile. Questa è una prova. Sono Mario. Grazie Mario. Spero di non aver sbagliato il suo nome. Nel caso la prossima volta me lo ridica dicendo mi chiamo e poi il nome corretto. Se ha qualcosa da aggiungere mi dica altrimenti arrivederci alla prossima. Arrivederci. Grazie. A questo punto tra qualche minuto riceverete una mail da Mr. Call con la trascrizione di quello che avete detto. Una volta effettuata la prova un operatore proverà a contattarvi per capire le vostre necessità e nel giro di qualche minuto potrete avere il vostro assistente attivo. Nel frattempo potete giocare un pochettino con la configurazione dell'assistente di prova. Ma prima di far questo vi consigliamo di guardare il video «Come configurare l'assistente Mr. Call».